La parola progetto e la parola intervento. Ecco, davanti a voi avete eh, il, la filosofia, l'idea che sta dietro alla banca dati prosa. Come è strutturata la banca dati prosa? Eh, la banca dati prosa contiene progetti che sono a loro volta dei contenitori. All'interno di questi progetti ci sono delle informazioni, che riformazioni generali, che riguardano il progetto che state mettendo in campo, quindi vedremo insieme l'abstract, il titolo e altre cose, ma al suo interno ci sono contenitori più piccoli di altre cose, in particolare gli obiettivi specifici, possono essere uno o molti all'interno di questo progetto, e le, gli interventi e le azioni puntuali che si fanno sul territorio nell'anno per raggiungere questi obiettivi. Quindi, ognuno di questi rettangoli è un contenitore. Avremo un contenitore progetto, un contenitore obiettivo specifico, molto piccolo, dove è inserito semplicemente il titolo e la spiegazione dell'obiettivo, e il contenitore intervento-azione, cioè... Il, il cuore della rendicontazione, cioè dove si vanno a inserire le, le informazioni delle cose che si sono fatte, delle attività che si sono fatte sul campo all'interno di un preciso eh, intervallo temporale. Quindi la, la banca dati è, è un po' a, a scatole cinesi, è un po' a un, un sistema di scatole cinesi. Tuttavia bisogna ricordare che ha più ha un solo, un, solo, scusate, un solo obiettivo specifico, può avere più eh, interventi e azioni per eh, raggiungerlo. Così, ecco qua, vi ho fatto, fatto l'animazione, un obiettivo specifico può avere più eh, interventi e azioni per, per raggiungerlo, l'esatto opposto anche, si possono avere eh, più interventi, scusate, con un solo intervento si possono, scusate, andando di patto il computer ok con un solo intervento si possono soddisfare più obiettivi specifici quindi è reciproco la, la relazione è reciproca però eh, è importante che queste che questo modo di questa struttura rimanga fissata nella nostra testa perché vedremo vedremo poi nel tracciato record eh, queste vedremo che questo eh, queste, questi rettangoli, queste scatole si, si rivelano, rivelano essere delle schede in cui noi dobbiamo compilare delle cose dobbiamo compilare dei campi continuo facendo sempre delle premesse prima di entrare nella banca dati perché sono premesse molto importanti soprattutto per chi non, uh, non ha mai usato la, questo strumento come si fa identificare e eh, visualizzare un progetto che dura nel tempo. Noi abbiamo progetti ancora oggi nella banca dati che sono stati messi in campo dal 2002 e che per anni si sono ogni anno hanno messo in campo interventi nuovi, interventi eh, puntuali anche più di uno all'anno, che hanno permesso al progetto di continuare a essere a, a essere vivo, a essere, abbia, a essere in, in a, ancora in essere, ecco, non mi veniva la parola. Quindi su prosa noi abbiamo la possibilità non soltanto di inserire un progetto nuovo, quindi di, di calcolare quel progetto avviato nel, 2020, nel 2022 nel 2002 ma ogni anno inserendo interventi puntuali in quell'anno, in un mese preciso e a volte si può descrivere anche il giorno eh, Prosa con, considera il progetto aggiornato a quell'anno faccio un esempio molto pratico ma poi lo vedremo anche insieme nella banca dati oggi a oggi ci sono 140-150 progetti attivi nella banca dati prosa per la regione Piemonte nel 2021, sono attivi nel 2021, ma di questi 150 progetti attivi al 2021 in Piemonte, soltanto la metà sono nuovi, sono stati inseriti per la prima volta proprio quest'anno. Gli altri sono tutti progetti che magari sono stati avviati e inseriti molti anni fa ma che ogni anno o in particolare l'ultimo nel 2021 hanno aggiornato con interventi nuovi. Quindi è importante considerare le due date differenti. La prima data è quando è stato avviato il progetto. Quella data ce l'abbiamo ed è importante. L'altra data è quando è stato l'ultimo intervento messo in campo. Nel, nel grafico che spero riusciate a leggere bene a video vi faccio vedere per esempio un progetto che è iniziato nel 2022, non so se vedete la, la freccia, se io fossi andato nel 2007 a controllare su Prosa, nel 2007 Prosa mi avrebbe detto questo progetto è attivo, non è stato avviato nel 2007, era stato avviato prima, ma è attivo perché quest'anno qualcuno ha inserito un intervento fatto quest'anno. E così via. Se avessi fatto il calcolo nel 2018 dove non c'è nessun intervento, questo progetto non è attivo. Quindi dipende molto anche da quando state guardando la banca dati prosi. Queste due date sono importanti sono importanti perché eh, molto spesso non si ritrovano le cose, molto spesso eh, si pensa che in altre ASL, nella vostra mi sembra di no, eh, bisogna riniziare tutto da capo, bisogna di nuovo inserire il progetto e eh, quindi di nuovo l'abstract, di nuovo le cose che avevo scritto, la no non è così, basta soltanto continuare nel tempo a inserire interventi nel progetto già avviato, è chiaro che se il progetto cambia molto Cambia molto i suoi connotati, che le, le, ci sono nuovi obiettivi, ci sono nuovi contesti, ci sono nuove cose, chiaramente allora sì, il progetto va rimodulato, questo va chiuso e va, e va incominciato con un altro progetto nuovo, questo sì. Eh, quindi vorrei che questa, questa questione delle due date sia molto, eh, sia molto chiara, anche perché quando veremo, vedremo gli strumenti di rendicontazione, quindi per contare, chiaramente dobbiamo contare... Bene, dobbiamo contare ciò che è giusto e se il, non c'è nessun intervento nell'anno di riferimento eh, non si conta nulla, quindi è importante, è importante anche capire bene quei numeri che noi vedremo a breve nelle tabelle. Un, un altro aspetto difficilissimo da, da, da spiegare <ride> ed è difficilissimo da, da, da, da, da trasmettere è sono le durate dei progetti che vanno a cavallo tra due anni. Io so che la, i progetti di, di questo tipo sono fondamentalmente i progetti che si fanno nelle scuole perché seguono l'anno scolastico, da settembre a giugno. Ma anche, credo, i, eh, i gruppi di cammino che eh, seguono anche questa cronologia, se non erro, cominciano a settembre, finiscono a giugno, prendono la pausa estiva. Non vorrei sbagliarmi su questo. Sui progetti sulla scuola sono sicuro, ma su questo no. Ora, prosa non può ragionare così. Non può ragionare così. Voi che sicuramente da più anni di me fate rendicontazione nelle attività eh, per l'azienda, sapete molto bene che l'azienda rendiconta per anno solare. Lo abbiamo sempre fatto, lo abbiamo, abbiamo sempre fatto questo tipo di rendicontazione, e va da sé che questi due modi di considerare eh, la cronologia cozzano moltissimo sono molto molto molto si confrontano e si e non vanno d'accordo eh, noi come prosa abbiamo prima, prima c'era la libertà di inserire eh, qualsiasi cosa la data di inizio la data di fine in questo momento la banca dati prosa non permette a un intervento di essere di superare l'anno in corso faccio un esempio se io comincio eh, un gruppo di cammino a settembre quell'intervento avrà l'inizio a settembre e la fine al 31 dicembre non potrà andare oltre nell'anno successivo nell'anno successivo a gennaio se quel, quell'attività continua del, dei gruppi di cammino ricomincerò la stessa attività a gennaio e la finirò a giugno So che può sembrare strano, per alcuni incomprensibile perché dicono: Ma allora in un anno i gruppi di cammino si raddoppiano perché voi immaginate da gennaio a giugno un gruppo di cammino, da settembre a ottobre, a settembre a dicembre un altro, quindi metto due interventi e tutto doppio. E può sembrare, può sembrare strano, ma tu invece. Può sembrare strano soprattutto vederlo così nella banca dati, tuttavia è esattamente il modo con cui noi da gennaio a dicembre raccogliamo le attività fatte e quindi eh, dobbiamo essere consapevoli di questo quando inseriamo gli interventi, dobbiamo avere bene in mente che prosa finisce l'anno il 31 dicembre e quindi nell'anno nel, nell successivo bisogna di nuovo cominciare le attività che erano state... Messe troncate a dicembre dal, dal sistema. Questo è molto importante eh, anche perché, se non lo fate, ci manca manca qualcosa o in un anno o nell'altro. Eh, se, se non, non inserite il, la, la, il gruppo di cammino da settembre a, a dicembre vi manca qualcosa dell'anno precedente. Se, lo, se non lo inserite da gennaio a giugno vi manca qualcosa dell'anno che, per, per, per, che, che state per rendicontare. Quindi bisogna inserirle entrambe lo so che può sembrare strano ma è importante farlo prendo un progetto vi avevo detto che vi prendo il pedibus Galileo va a scuola. e vi faccio vedere come è strutturata la scheda progetto dall'interno e poi vediamo dall'esterno qui vediamo eh... Tra... ho preso uno di un'altra asla, perdonatemi. <ride> Qui vediamo, eh, la scheda si presenta con il titolo ovviamente, con una serie di icone che adesso vediamo, e una serie di informazioni eh, a corredo, il codice del progetto, è un codice identificativo della banca dati prosa, la persona che l'ha inserito e quando, la persona che l'ha modificato per ultimo e quando, la re... il come si dice, la, la regione e il gruppo d'appartenenza, in questo caso l'Asia di Alessandria, se il progetto è pubblicato oppure no. In più c'è questo tasto arancione che qualcuno conosce molto bene, è quello la, di esprimere la desi, il desiderio di candidare questo progetto alle buone pratiche, a buona pratica. Scendendo giù ci sono, incominciano le scatole cinesi. Vedete, c'è la prima scatola, gli obiettivi. In questi, obiettivi questi obiettivi sono... O, eh, se io ci dentro dentro, vedete, sono, questo per esempio è stato inserito a mano, questo obiettivo, ehm, il titolo spiega tutto, non c'è stato bisogno di, di, di, di mettere descrizioni, e tutti gli obiettivi sono raccolti in questa scatola. Questo obiettivo, alcuni degli obiettivi, no, ho sbagliato, scusate, alcuni degli obiettivi non sono inseriti a mano, ma sono automatici. E vi spiego adesso perché. Vedete qui, az... questo progetto è associato all'azione 2.1, la promozione dell'attività fisica e i working programs. Nella precede... Vi spiego questo perché nel precedente modo di ehm, considerare eh, le schede progetto, ogni progetto era incastonato con il piano regionale e quindi ognuno, ogni compilatore quando inseriva il progetto poteva dire questo progetto lo associo all'azione 2.1 proprio per i problemi di cui vi ho detto prima, probabilmente, quasi sicuramente, se dipende da me ma ancora ci devono dare le, il permesso dalla, dalla regione, i, i progetti saranno svincolati da, dalle azioni saranno poi vincolati agli indicatori in un altro modo. Ma questo perché? Perché veramente è difficile e complicato andare dietro a tutte le modifiche di queste azioni. Ma adesso vediamo come, come fare. L'utilità di, di questa concatenazione era questa. Io inserivo 2.1, promozione dell'attività fisica e work program e in automatico qui negli obiettivi mi venivano gli obiettivi che il piano in automatico prevedeva e quindi avevo quei due o tre obiettivi che erano stati inseriti nel piano ce li avevo già lì non dovevo scriverli io erano già a nostra disposizione ora non, stiamo cercando di vedere in teoria vorremmo togliere questa io personalmente vorrei togliere questa questa funzionalità vedremo come funziona se comunque non verrà tolta eh, a voi non cambia niente, se viene tolta è più semplice. Se rimane uguale, voi sapete che, adesso vi faccio vedere anche come si fa, saprete che eh, c'è questa possibilità. Quindi per voi non cambia granché, cambia per me, <ride> cambia per il lavoro che c'è dietro. Dimmi. Ma eh, volete togliere la funzione che dà la possibilità di eh, inserire l'obiettivo legato al piano, al piano regionale? No, la, la parte automatica e cioè se io metto 2.1 negli obiettivi in eh. automatico mi vengono già quelli dell'azione eh. è un po' comodo lo so che è comodo lo so che è comodo però noi non siamo riusciti a stare dietro a tutte le modifiche perché sono, sono ah. veramente pazzesche, poi bisogna considerare ora c'è questa ma quelli precedenti come verranno considerati se io la cambio se io adesso metto quella del 2021 quelli degli anni precedenti devono essere collegati ai loro, alle loro azioni riferite al loro PRP degli anni precedenti. Quindi questo sistema è davvero complicato, è davvero difficile da gestire. E, eh, se è proprio un ordine della regione lo faremo, ma io suggerirei di, di svincolarci da questo, però vedremo, vedremo. Comunque a voi non cambia perché il sistema è già fatto, al massimo ci dicono di aggiornarlo, e quindi rimane la lezione di oggi è valida se invece riusciamo a toglierlo la lezione di è più semplice quindi non è voglio dire non, non, non devo spiegarvi cose nuove Va bene. vedete poi eh, l'altra scatola cinese è l'interventazione e ce ne sono due in questo caso e eh, qui vicino fra parentesi ci sono gli obiettivi a cui questa, questa azione fa riferimento. In questo caso solo l'obiettivo 3, l'altro invece gli obiettivi 1 e 2. Quindi è una matrice, che è quindi la relazione come vi dicevo è... Eh... Scusa, io mi sono già persa, come sei arrivato qua? Mi sono già persa, non, so, non ho capito come sei arrivato qua. <ride> ho semplicemente cliccato su un progetto. Sono andato nella tabella qui, nella tabella qua, ho visto dove c'era okay. scritto 1, sono entrato lì e in automatico mi ha mandato nel progetto, oh. sì in effetti okay. avete ragione, ho, ho selezionato il okay, no. progetto a caso in pratica, okay. era giusto per vedere come era strutturata all'interno dell'area della riservata la scheda Prosa, la scheda del progetto. Questo, è il, questo Siamo arrivati appunto all'inizio dove ci sono dei dati sommari, c'è la prima scatoletta degli obiettivi, la seconda, la seconda del, degli interventi azioni che vedremo la prossima volta, bene all'interno, come vedete c'è la possibilità di aumentare queste informazioni inserendo obiettivi, inserendo interventi, poi c'è la parte dedicata al piano di prevenzione ed è quindi quindi sono tutte le azioni associate al progetto quindi il progetto in teoria è messo in campo per rispondere a queste esigenze del piano poi altre informazioni abbiamo l'anno d'avvio in che fase in questo momento si trova il progetto il progetto è in fase di realizzazione in questo momento quali sono i mandati che ci hanno spinto a mettere in campo questo progetto qui vedete sono il LEA, il PNP e il PRP e i finanziamenti, eh, che di solito sono l'attività corrente istituzionale, eccetera, eccetera. Poi, i gruppi di lavoro con i nomi dei referenti, le mail, gli enti partner, in questo caso sono l'amministrazione locale e la scuola, come vi dicevo, i temi prevalenti e secondari, fermiamoci un attimo, temi prevalenti e temi secondari si può inserire per il progetto in prosa un solo tema prevalente e poi infiniti temi secondari perché questa distinzione questa distinzione perché eh, sicuramente ci sono dei progetti molto complessi molto vari e quindi non si può semplicemente pensare che sia affrontato un solo tema sicuramente i temi messi in campo sono, riguardano molte più cose tuttavia ci serve per, proprio per la, una questione statistica di, per contare, ci serve il, eh, il tema prevalente, cioè l'aspetto fondamentale, il core del progetto che, a che cosa riguarda, perché quando si contano, in particolare mi sta venendo in mente quando facciamo i conti per le scuole, si va a fare un progetto nelle scuole, qual è l'argomento di quel progetto? Non possiamo considerarli tutti, a livello statistico vogliamo considerare quello, il, il, il tema prevalente cioè il, il, il motivo principale l'obiettivo principale il tema principale di quella di quell'attività quindi un solo tema prevalente tanti temi secondari chi carica deve decidere queste cose molti mi hanno detto ma io ne ho due di temi prevalenti come si fa a mettere due temi prevalenti è veramente complicato e io credo che anche da un punto di vista concettuale non vada tanto bene poi ne possiamo parlare potete dirmi voi cosa ne pensate e io raccolgo tutto perché allora, questo questa questa questa formazione serve anche come rimando per me volevo chiedervi sì. sorelle, ascolta qual è secondo te il progetto più completo che hai visto che sono inserito le scuole dai ah, miglia al giorno quale il miglia al giorno c'è anche allora, tanta perché appunto voglio, voglio certo certo il miglia al giorno non ha tanti temi però per esempio prima ho visto il fumo andiamo, andiamo a prenderlo un attimo il al giorno aspettate un attimo eh. Elena non ti sentiamo più Non parlavo più. Ah, ok. <ride> Eccolo qua. Vedete qua, già, già da qui si vede che è molto complesso. Vedete, tema di, di salute prevalente, attività fisica, ovvio, chiarissimo, è giusto. E poi se si va a vedere temi secondari, alimentazione, politiche per la salute, empowerment, partecipazione, inclusione, certo. E eh, magari gli enti promotori e partner, è solo uno, la scuola però, però mi sembra già abbastanza complesso e completo. E come vedete ci sono destinatari finali, qui sono stati messi un bel po' di destinatari. Solo è una domanda. Per, fare, per diventare una buona prassi, no? devi chiuderlo comunque vero? Sempre. forse l'hai detto però solo per essere sicuro bisogna chiuderlo sì bisogna chiuderlo ma non vuol, vuol dire che il progetto sia finito vuol dire che il progetto è chiuso non lo si modifica più vuol dire che sì. quello è quello rimane però per mm -hmm. farlo ripartire devi inserire tutto puoi fare duplica il progetto eh no bisogna rifarlo tutto l'intervento si può duplicare a, a me ferma questa cosa qui perché c'è cioè già è abbastanza complicato stare indietro, riuscire a aggiornare tutto e quindi, volevo solo capire se era ancora così ma ascolta ma che cosa vuoi modificare? perché per esempio se no, no, vuoi no, no, no, voglio mettere interventi In nuovi casa... lo puoi fare Tu se tu vuoi proprio... Ri ricambiarlo, fare qualcosa di nuovo spostare proprio che ne so, gli obiettivi, cambiare delle cose sostanziali, sì, devi rifarlo da capo se no, io lo posso chiudere invece e continuo a inserire interventi non ho sì, io credo, voglio, ah. sì, sì, sì, certo certo unplugged è così eh, le altre scusate unplugged le altre buone pratiche, sì, sì, sì Oh, scusa, se posso chiedere, non so se questa è la sede, appunto quella procedura lì si fa sempre attraverso voi, cioè perché prima parlavi di questo tastino arancione, sì, è una procedura sì. che si fa attraverso voi? Sì, si fa, prima si compila prima un questionario per fare un check, per fare un controllo che ci siano tutte le cose necessarie per, la, per la essere candidati a buona pratica. Poi quando si invia questo questionario fatto, parte tutto il sistema, i miei colleghi, quei quattro colleghi che controllano i progetti, si mettono in contatto. A... Prima si guardano il progetto, cominciano a dire questo dovrebbe essere così e si mettono direttamente in contatto con, okay. con il referente del progetto, okay. con il referente di ASL. Sì, io sono... A sono quasi certo al 99,99% ,99 che si possano inserire nuovi interventi anche con il progetto chiuso e questo progetto chiuso significa basta modifiche cioè non si può più nel senso non, è, non è, un, è un progetto va bene così e va avanti così si mette a sistema va avanti negli anni ma non si cambia sostanzialmente questo è il significato di chiudere il progetto che non ci sono più non c'è più valore ecco Forse anche questo, la valutazione, perché di solito quando il progetto si chiude è quando c'è la valutazione, per la buona pratica serve la valutazione, quindi quella chiusura significava anche questo, quando c'è la valutazione si chiude il progetto, però poi il progetto può andare avanti, figuriamoci, il miglia al giorno andrà avanti per anni, credo, per decenni, se, se, se va bene, e, e, quindi, e quindi non credo che… ed è un progetto buona pratica chiuso. Scusa Silvano, quindi adesso che io dovrò aggiornare le adesioni, comincio ad aggiornare le adesioni poi del 2021, appena sono terminate, vado avanti eh, inserendo su questo. Interventi, sì, sì, interventi. Sì. Ok, grazie. Sì, sì, però la sostanza del progetto, quindi gli obiettivi, l'analisi del contesto, eh, la valutazione, quella è stata fatta, basta. È chiusa quello è il senso della chiusura chiusura del progetto perché a livello tecnico si possono sempre aggiungere interventi nuovi su questo non c'è problema non c'è un blocco ok prego prego entrerei soltanto visto che mancano mancano dieci minuti eh, facciamo così cinque minuti lo dedico soltanto alla alle all'inserimento del progetto, dei dati del progetto, soltanto per farvi vedere sommariamente, soprattutto per i nuovi, cosa si tratta, cos'è, come funziona, e poi lasciamo spazio, spero, 5 minuti per le domande. Allora.